Sì, signori, io voglio cantare con tutto il cuore Che tu moristi in croce per me peccate E ora vita mia è solo tu E la tu, sta vita mia tu, e solo tu Io senza te non posso stare Tu sei signore, respiro mio Io ora appartengo, o oh ma signori Baby!